Dunque concludiamo questi brevi video sul passaggio dei parametri eh, a funzioni procedure, e procedure con un ultimo, eh, un ultimo video. Se vi ricordate quando abbiamo fatto le funzioni abbiamo detto che eh, le funzioni possono restituire un valore al chiamante che era quel valore che era specificato nella funzione tramite il return. E questo, vi ho detto, insomma, sì, certamente è un limite, ma c'è un modo per aggirarlo. Allora, vediamo qua. Dunque, intanto, un primo modo può essere usare le variabili per referenza. Quindi dichiarare, una, come abbiamo visto prima, una variabile nel main, passarla per referenza, la funzione, la modifica, è, la funzione o procedura, la modifica, e quando si torna al chiamante, il valore è come prima. Però abbiamo un'altra possibilità. Guardiamo questo, questo caso. Supponiamo che io voglia fare la, calcolare la somma e la differenza tra due numeri. Eh, allora, supponiamo di avere 2 e 3. E se io facessi una funzione eh, sarei un po' in difficoltà perché il, il valore restituito può essere non solo o la somma o la differenza. Allora, ci viene in aiuto una parola chiave che è out. Cosa succede? Nel programma principale io dichiaro due variabili intere che non, ho, che non hanno un valore, non vengono inizializzate. Non lo so adesso quanto valgono somme e differenza. Dico solo che esistono, le dichiaro, ma non ci assegno un valore, cioè non le inizializzo. Richiamo questa funzione, questa funzione ha quattro parametri, a e b, che sono i due valori iniziali, quelli che vanno sommati e sottratti. Poi gli passo i nomi delle due eh, variabili somma e differenza precedute dalla parola chiave out. Allora, eh, cosa succede? Cosa fa somma e differenza? Cioè questa, questa eh, procedura qui. Allora. Noi sappiamo che quando dobbiamo dichiararla, dobbiamo specificare il tipo e il nome di tutti i parametri. Qui ho scritto interval 1 e interval 2. Quando richiamo somma differenza, i primi due parametri sono a e b, quindi verrà passato a val 1 il valore, sono passaggio per valore, gli verrà passato 2 e a b sarà passato 3. Poi scrivo out interval somma, out interval differenza. Siccome c'è la parola chiave out, la nostra procedura somma-differenza sa che il valore val-somma dovrà essere restituito al chiamante e dovrà, sarà messo nella variabile somma. Il valore val-differenza che verrà calcolato da questa procedura qui deve essere restituito al chiamante nella variabile differenza. E Quindi cosa fa la mia procedura? Val-1 più val-2 lo metto in val-somma Val 1 meno val 2 e lo metto in val differenza, ok? E qui vengono visualizzate, giusto per controllare che quello che abbiamo detto sia corretto. Mandiamole in esecuzione. E abbiamo effettivamente che 2 più 3 fa 5 e che 2 meno 3, e 2 meno 3 fa meno 1. Quindi vuol dire che quando somma differenza ha sommato 2 e 3, ha messo il risultato in val somma, il valore di val_somma, siccome c'era out, è stato preso ed è stato messo nella variabile somma ed è quindi disponibile al programma chiamante.